Giulia Delellis, la missione, sono ingrassata, non riesco a perdere peso, Andrea commenta. Giulia Delellis, sono ingrassata, non riesco a perdere peso, Andrea Damante commenta. Diversi curiosi e fan di Giulia Delellis hanno notato che la loro beniamina ha messo su qualche chiletto durante e dopo l'avventura al grande fratello VIP. Dopotutto la vita sedentaria proposta dal reality è una tentazione alla forchetta che rende spesso inevitabile laumento di peso. Nulla di irreparabile e soprattutto nulla di male, anche perché in un mondo spesso soggetto a modelli ultra e forse troppo longilinei, un po' di carne in più non guasta. fatto sta che a parlare del proprio peso forma perduto è stata la Delelis stessa, in una delle ultime Instagram stories postate sul suo profilo. A farle compagnia durante l'annuncio c'era anche il suo love, Andrea Damante. Andiamo a scoprire tutto. Scusate se non sono più carina e presentabile, le parole di Giulia De Lellis. Comunque esordisce Giulia sul proprio profilo Instagram Vi volevo dire che da quando sono entrata al Grande Fratello avrò preso non so quanti chili e non riesco più a perderli. La ragazza capitolina poi aggiunge, scusate quindi se non sono più carina e presentabile nelle Instagram Stories. La sua confessione è arrivata mentre al suo fianco c'era d'amante che è stato chiamato in causa dalla stessa fidanzata, lui dice che sono meravigliosa, stupenda anche se dovessi prendere 30 kg. Andrea a questo punto le ha fatto eco, ridendo affettuosamente e ribadendo che l'amore per lei non è certo condizionato dal suo peso. Nonostante qualche chiletto in più e nonostante l'ammissione, Giulia è comunque giustamente serena, visto che ha pure confessato che, in barba all'ingrassamento, s'è divorata come se non ci fosse un domani del tiramisù. Delellis dopo il grande fratello Vip, il ritorno da Andrea Damante. Terminata l'avventura al grande fratello Vip, Giulia si è rituffata nelle braccia di Damante che l'ha attesa impaziente fuori dalla casa più spiata d'Italia. La coppia ha superato questa prova del 9, quasi tre mesi di lontananza, e si vocifera che a breve arriverà la proposta di matrimonio. I loro numerosissimi fan e seguaci stanno già sognando.